benvenuto Buongiorno. buongiorno, buongiorno, buongiorno, fa piacere a noi dare agli ascoltatori la possibilità di parlare con, con lei, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle e il Comune di Roma, le domande, il momento e poi le prospettive che non dobbiamo certo perdere di vista, insomma non, eh, non bisogna giocare sempre in difesa, no? Perché non si può sempre lì a, a, a rispondere a... Attacchi, quando sono attacchi oppure a, a momenti eh, che ci mettono in condizione di dover eh, rispondere a delle domande domande dovute a così, al, a quello che è successo negli ultimi, negli ultimi giorni ad iniziare dal bilancio, no? l'ultima è quella del bilancio che è stato oh, bocciato. Ieri parlando con Antonello Caporale, che avremo più tardi, intorno alle 11, eh, Antonello Caporale del Fatto Quotidiano oh, ritiene che sia un vero e proprio eh, sabotaggio. Allora, ci dà, sì, sì. Eh, ci dà un po' la sua visione del, del, così, del, delle cose riguardo a questo bilancio, all'importanza del bilancio e anche al motivo, se c'è, per cui non è stato ridatto in maniera da poter certo. essere eh, promosso, insomma, in qualche maniera, dal, dall'Oref. Certo, certo. Ci spieghi, Ferrati? Allora, io partirei dicendo che le prospettive sono ancora tutte lì. Il Movimento 5 stelle avanti, continua a lavorare. Eh l'Oref ha dato un parere negativo lo ha dato sulla base di alcune osservazioni che puntualmente ha fatto ma ha anche riconosciuto comunque che il nostro bilancio eh, sotto certi aspetti era positivo perché comunque eh, sul punto di vista della spesa andava comunque eh, ad, essere, ad essere in qualche modo eh, ben fatto dopodiché è chiaro che eh, loro chiedono di più, certo. Eh, il punto è che se ci stanno chiedendo, qualcuno sta provando a dire che il Movimento 5 Stelle deve mettere all'interno di questo bilancio la svendita eh, di ATAC o eh, la privatizzazione della CEA, questo non succederà mai, non succederà mai perché il Movimento 5 Stelle ha un programma, delle linee programmatiche e vuole valorizzare queste aziende. Per cui eh, proveremo a lavorare anche con loro per cercare di aggiustare lì dove alcune osservazioni. Potranno essere sicuramente riviste, eh, c'è tutto il tempo per poterlo fare perché di fatto eh, eh, siamo ancora in linea con i tempi, non eh, lo, lo si potrà fare fino a febbraio. Ma noi cercheremo di farlo proprio da stiamo subito. Domani è convocata la commissione bilancio eh, per cercare di rimediare a questo, a questo passaggio. Eh, di fatto, dopodiché, poi ho letto anche alcune interviste, l'intervista della Fessore Massimo di questa mattina sul Corriere della Sera, dove si parla comunque. Eh, eh, di un punto di vista da parte dell'OREF eh, diciamo considerato eh, l'intervento particolare ecco, diciamolo così, eh, una valutazione politica forse eh, sì, è possibile questa cosa ma eh, comunque con noi dobbiamo lavorare, eh, dobbiamo pensare ai cittadini perché il bilancio è importante e dobbiamo portarlo a casa per dare servizi appunto ai cittadini romani. Eh, c'è il tempo fino al 28 di febbraio? No? Se non sbaglio, c'è tempo ancora un paio sì, di mesi sì, per lavorare assolut sopra Assolutamente, fino al 28 c'è tempo, ma noi pensiamo di chiuderlo molto prima, e eh, su questo non c'è dubbio. Eh, I tempi ci sono tutti, siamo già al lavoro. Eh, già l'ho appena detto prima: c'è la Commissione comincerà a valutare un attimino il discorso dei debiti fuori bilancio che potrebbero essere utili a trovare spazi di finanza che, tra l'altro, non sono i nostri debiti, ma sono i debiti che ci hanno lasciato. Questo fatemelo sottolineare e le amministrazioni per cui siamo, siamo al lavoro per la città non è cambiato nulla insomma, abbiamo cominciato a lavorare tempo fa e stiamo continuando in questo momento Senta, allora, veniamo un po' ai, ai punti su cui si lavora secondo lei Ferrara, lei conosce la gente, no? conosce il popolo voglio dire, perché credo che sia la vostra priorità, insomma, il Movimento 5 Stelle nasce proprio per questo per eh, portare a, a, a decidere a lavorare, a governare il popolo. Le priorità sì. del popolo quali sono? Le priorità dei romani quali sono oggi secondo lei, secondo il Movimento 5 Stelle a Roma? Ma le priorità dei romani noi oggi. abbiamo messo all'interno del programma perché abbiamo fatto una consultazione importante sì. dove sono emersi dei punti programmatici importanti per la città, i trasporti è chiaro, voglio dire che poi anche se l'abbiamo fatto all'interno di un contenitore riguardante il Movimento 5 Stelle, che è il blog di Beppe Grillo No, no, ma sono d'accordo trasporti ci siamo. Un Un'utenza certo. di fatto poi comunque eh, eh, rispecchia un po' Ecco, fermiamoci diciamo, comunque, qui, mi scusi sì, mi scusi Ferrari, no, ha detto già trasporti, eh, chi è che dissente sui trasporti, veniamo un po' ai trasporti, allora, quali sono i lavori in corso e i risultati raggiunti finora o quelli che si stanno per raggiungere sul fronte trasporti? La signora Leppi sta lavorando grazie a Colombano, che l'assessore comunque ha partecipato al discorso di Atas che va risanata, è importante comunque rimettere a posto i conti, lì eh, c'è un disastro che ci hanno lasciato, e comunque, comunque da lì bisogna partire, è chiaro. Dopodiché già l'assessore Meleo ha cominciato un percorso eh, per dare una visione alla mobilità romana completamente diversa da quella di prima, più sostenibile, eh, di fatto si stanno potenziando comunque il parco degli autobus, sono stati acquistati nuovi autobus, si stanno cominciando a fare le preferenziali, le preferenziali dove comunque eh, i taxi e gli autobus potranno comunque accorciare i tempi di percorrenza. Eh, si sta cercando comunque di interagire all'interno del tessuto delle riciclabili, che tra l'altro è molto importante. Eh, già sono a progetto e eh, in questo bilancio c'erano degli investimenti in funzione di questo. Eh, si sta pensando comunque a cercare di disincentivare la macchina, perché comunque questa città eh, è una città che può offrire sicuramente una rete. Eh, di un servizio pubblico efficiente, si sta pensando comunque a una serie di, di idee che comunque vanno verso la mobilità sostenibile la, prendere la macchina a Roma deve diventare scomodo ma deve anche avere dei servizi, dei servizi adeguati che, che supportino comunque questo, eh, questo, di, questo disagio diciamo tra virgolette eh, è chiaro che, che dobbiamo, dobbiamo in qualche modo, io lo dico sorridendo, costringere i romani a, a prendere i mezzi pubblici ma, eh, però comprendiamo benissimo che per fare questo loro devono essere messi in condizione. Senta allora le faccio qualche domanda degli ascoltatori sul tema trasporti eh, perché ci possiamo fermare per sì. un attimo lì Ferrara e la ringrazio mi pare i trasporti sì. e la mobilità beh, eh, abbiamo già fatto un lavoro straordinario direi già che abbiamo rivoluzionato il nostro mondo se eh, incidiamo su questi punti un ascoltatore ci parla e ci dice eh, per ATAC impiegati e distaccati dai sindacati vadano sull'autobus, sugli autobus a fare i biglietti e Atac si risana da sola. Che ne pensa Ferrara? Ma, sì, ma, sì, ma, no, ma penso che comunque la parentopoli l'abbiamo vista tutta. Oggi va, anche, bisogna mettere in atto anche una riorganizzazione del personale che va a questo momento tutelato perché voglio dire, al di là di, eh, di questo fatto, oggi sono persone che hanno famiglie, lavorano e devono essere impiegate. Eh, per cui una, una valorizzazione del, del personale sicuramente una ricollocazione in questo caso magari cercando di andare comunque a potenziare il servizio secondo me è applicabile ma credo che già stiamo andando in questa direzione Allora, è eh, uno, ma questa era chiaro, però diceva proprio salire sul per esempio questa storia del, <ride> dell'autobus e dei controlli è stata presa sì, sì, dall'assessore sì, sì, sì, sì, Menolo esatto, esatto. eh, utilizzare il personale per controllare eh, però, questa famosa sperimentazione che sta già partendo, per dire, lo studio è partito, presto sì, la faremo. Guardi che sarebbe Italia, veramente eh... una rivoluzione se si facesse sì, sì, sì, questo in tempi utili, e cioè dare veramente questa garanzia anche di sicurezza, non soltanto eh, per il fatto che poi pagherebbero tutti, dovrebbero pagare, certo, no? perché c'è qualcuno che ragione, sta lì, rotta rotta rotta lì ma darebbe così, anche per la per sicurezza tutto. di avere comunque una persona che sta dalla loro parte di sera di notte di giorno in ogni momento avere una persona a tutela dentro l'autobus oltre all'autista naturalmente allora E un altro ancora eh, le faccio qualche domanda Ferrara e poi sì. passiamo passiamo eh, avanti un altro dice possiamo chiedere a Ferrara sulle strade cosa pensate di fare per le strade che sono ridotte in pessimo stato Paolo Ferrara sì. Qui dobbiamo fare una, una premessa, io devo farla perché comunque noi abbiamo trovato un comune eh, non adeguato in questo senso, qui per anni e Magia Capitale l'ha dimostrato, non voglio tornare indietro e fare polemica, però ci diceva di fatto che comunque venivano fatti affidamenti diretti, gara di inviti partecipavano le stesse persone, per cui la qualità... Del, del, del, del servizio offerto era comunque bassa eh, noi siamo entrati all'interno del Comune di Roma e quando siamo entrati ci si siamo accorti che non c'era programmazione, ovvero le gare quelle vere, quelle pubbliche eh, non erano avviate, quando siamo andati a mettere le mani nei municipi, eh, nella macchina amministrativa, ci si siamo accorti perfino che non c'erano le persone in grado di farla questa gara per cui per non ripercorrere gli errori del passato, perché noi eh, non, non faremo, non abbiamo fatto affidamenti diretti, neanche non faremo gara di inviti eh, come sono state fatte in precedenza, perlomeno per eh, con quelle modalità. Eh, abbiamo dovuto comunque riorganizzare tutto, cioè trovare persone, nei omicidi da assegnare, lo stiamo facendo, adeguate, persone eh, in grado di fare gare serie. Eh, dopodiché, per fare queste gare serviva una programmazione, eh, per fare una ripetizione di una gara eh, eh, e mandare a bando un lavoro. Eh, ci vogliono almeno 5-6 mesi questo lo abbiamo fatto e di fatti abbiamo messo risorse in questo bilancio in tutti i municipi per quello che riguarda il manto stradale e a gennaio, all'inizio dell'anno, partiranno finalmente i lavori che rimetteranno a posto eh, le strade. Però noi, eh, è vero che siamo probabilmente in ritardo e Roma ancora sta soffrendo in questo momento, ma se lo stiamo facendo è perché abbiamo invertito il motore in questa amministrazione, verso la legalità, questo va detto, la legalità ci porterà sicuramente servizi più adeguati e qualità più alta all'interno degli appalti e dei lavori che verranno fatti. Senta Ferrara però sul fronte della legalità intanto è chiaro fine gennaio quindi si può aspettare e ci scrivono le persone muoiono con le moto fate presto però rispetto anche alla legalità il caso Marra è, è stato risolto da risolto poi è, è stato comunque sollevato dalla magistratura non da voi stessi come mai? No, certo, ma è tanto comunque un dipendente, uno dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma. Però detto questo, è chiaro che l'ha anche ammesso la nostra sindaca Virginia Raggi, è stato commesso un errore di valutazione però eh, di fatto già ieri è stata avviata una due diligence, una verifica di tutti gli atti che Marra eh, comunque ha firmato per verificare se ci siano irregolarità. Eh, per cui abbiamo preso subito riparo a questa cosa, l'errore c'è stato, l'abbiamo ammesso, voglio dire che il momento va avanti, va avanti con quei rincipi comunque di legalità. Eh, Virginia Raggi da noi è completamente supportata per questo. Senta, un'altra arriva proprio adesso notizia, poi le faccio altre domande che le scrivono gli ascoltatori su altre priorità eh, di Roma. Eh, ehm abbiamo in diretta il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma quindi il, eh, il presidente della maggioranza all'Assemblea Capitolina che risponde alle domande degli ascoltatori al 39 37 93 93 93 lo ringraziamo naturalmente di questo della sua disponibilità c'è arriva notizia e vediamo che cosa ne pensa lei eh, questo forse è già già da ieri che girava che circolava c'è stato un esposto in procura contro la sindaca Caraggi da parte del sindacato dei cronisti romani, dei giornalisti romani che denunciano la chiusura della sala stampa le fasulle, queste sono le parole che sono state utilizzate, le fasulle conferenze stampa senza possibilità di domande da parte dei giornalisti e le circolari bavaglio di censura preventiva diffuse all'interno dell'amministrazione comunale. Che risponde lei Ferrara ai cronisti romani? Guarda, io non voglio entrare assolutamente in con i giornalisti non lo farò in questo momento ma quello che è successo è veramente in questi giorni la vendetta. Cioè, eh, L'apertura in prima pagina, in prima pagina sui, sui telegiornali, in prima serata del discorso del bilancio è qualcosa che non era mai avvenuto in Italia. Eh, anche era successo a Marino era successo ad altre persone, sta succedendo in questo momento in altre città proprio eh, stamattina leggevo in un'altra città che ha lo stesso problema per quello che dire l'accanimento mediatico eh, sulla sindaca di Roma eh, in questo momento chi da vendetta questo è un grido di dolore che lancio verso il giornalismo, dopodiché non farò polemica con loro, so che ci sono tante brave persone che lavorano bene, eh, noi in tutti i modi cercheremo di supportarle, di essere comunque <ride> fornitori diciamo, di notizie in modo che la cittadinanza sia informata appunto. Va bene, quindi lei dice e su questo possiamo essere d'accordo e sulla mole di notizie e anche sulla priorità dato a questa storia del bilancio che eh, per quanto sia non è certo la notizia di un omicidio, no? Guardi, all'aperto, non No, ma questo evidentemente però questo è anche il sintomo di un'attenzione molto forte che c'è su Roma questo lo potete immaginare proprio come eh, anche come cittadino come ormai esponente anche di, di prima eh, di esponente di livello insomma del, del suo movimento Ferrara lo puoi immaginare che Roma deve essere essendo capitale d'Italia deve essere esempio e quindi è naturale anch'io lo ritengo esagerato lo spazio dato a, questa, a questo problema del, del bilancio. Però non posso soltanto... dire una cosa importante? Sì, sì. Guardi, io credo, io credo che l'errore è stato commesso, l'abbiamo ammesso, l'ha ammesso la tenda, ma noi siamo stati già di esempio. Quello che sta parlando è un consigliere comunale eletto con 500 euro di campagna elettorale per cui questo i cittadini lo riconoscono e se va a vedere i sondaggi in questo momento è per questo che non scendono ancora c'è fiducia in noi e noi ripagheremo questa fiducia nei prossimi anni Allora ci scrive Marco gli impiegati di Atac lavorano quanto un autista, un macchinista un verificatore, un operaio ogni lavoratore onesto è stato assunto per la professionalità che possiede e soprattutto per la domanda di assunzione che ha presentato i lavoratori onesti sono anche disposti a fare i verificatori a turno senza necessariamente abbandonare il lavoro che svolgono in ufficio perché per avere il totale servizio internalizzato in Atac c'è bisogno anche del nostro lavoro. Che ne pensa Ferrara? Scrive Marco ma assolutamente sì, noi siamo, il nostro movimento nasce per la partecipazione insomma e dire che si ha detto queste elezioni e comunque continua a essere un movimento eh, dove comunque molte persone partecipano e si appassionano proprio perché è un momento aperto alla partecipazione per cui noi riteniamo giusto quello che dice lui, assolutamente, dobbiamo trovare gli strumenti per poterlo fare, eh, non ho dubbio che questa cosa sta accadendo in questo momento ma dovrà essere comunque potenziata nel senso che dobbiamo essere in grado di Fare interlocutori, tutte le persone che comunque possono dare qualcosa eh, per questa città. Io invito comunque a contattarci, a scriverci. Eh, io, tramite la mia pagina Facebook, eh, ricevo tantissime di queste offerte e, e cerco di rispondere a tutti, cercando di di trovare le soluzioni e inglobare il più possibile chi ha competenze. Un'altra, la teniamo due minuti e la salutiamo, poi Vincenzo scrive sarebbe possibile far usufruire sull'autobus del wifi perché le persone potrebbero essere incentivate ad usare il mezzo pubblico anche grazie a questo ulteriore servizio, che ne pensa Ferrara? Ma assolutamente sì, oggi eh, tutto deve essere connesso, oggi se vai allo stadio devi essere connesso dal momento in cui vai, perché se tu sei connesso al momento in cui stai andando allo stadio, passando appunto per i mezzi pubblici, per l'autobus, per la metropolitana, eh, tu dai un valore aggiunto all'evento che stai per succedere, insomma, per cui crei mercato, crei posti di lavoro, crei opportunità, eh, non c'è dubbio che una città... Comunque come Roma che è la capitale d'Italia e comunque la grande capitale europea deve essere connessa, interconnessa eh, tramite le nuove tecnologie a 360 gradi, eh, assolutamente sì. Sarebbe una grande risorsa, Fabrizio oh, scrive lavori eseguiti a regola d'arte, caro Ferrara chi sbaglia li dovrebbe rifare a sue spese altrimenti tutti sono autorizzati a rubare i soldi pubblici rispetto alla manutenzione controlli. evidentemente certo, delle strade delle... sì assolutamente controlli sullo stato sì. dei lavori da prima, per cui partendo dagli appalti di cui parlavo prima, per cui appalti che diano delle garanzie, appalti, appalti veri non quelli che abbiamo visto prima, dopo i i controlli durante i lavori eh, e comunque all'interno delle convenzioni che si fanno le, si firmano con, que, con le ditte la possibilità di comunque di, eh, di, di farci rimborsare se poi eh, questo lavoro non è la portata a termine così come si doveva per cui anche garanzie ulteriori in seguito al lavoro, su questo qui non c'è dubbio su questo, sì. allora, non è, è una linea che stiamo dando questo stiamo per salutarla, noi abbiamo l'occasione ormai a pochi giorni dal Natale di eh, rivolgere attraverso lei naturalmente un augurio e qualche rassicurazione ai cittadini romani Ferrara a nome sì. del Movimento 5 Stelle e della maggioranza eh, di, guardi, di, del guardi, Comune. Fa, fa, di Roma chiesto qualcosa di più perché sì. mi sembra giusto. Lo, credo che comunque eh, a nome di tutti, insomma a nome del gruppo, faccio gli auguri di buon Natale, ma credo che questo valga per tutta l'amministrazione politica sì. dell'Assemblea Capitolina, eh, per cui li faccio anche all'opposizione naturalmente, li faccio anche a chi non ci ha votato per, dirne, per dire insomma Per cui voglio dire faccio gli auguri di buon Natale e sono sicuro che il prossimo anno ricomincerà l'insegna. Eh, della speranza che non è mai finita in questa città perché comunque il Movimento 5 Stelle è stato votato da 700.000 cittadini e noi dobbiamo dargli delle risposte, ce la stiamo mettendo tutta e credo che veramente che eh, tolte le polemiche eh, finalmente si possa scoprire quanto di bello c'è all'interno. Eh, del lavoro che abbiamo fatto per cui vi faccio un lavoro di buon, buon a tutti anche a voi naturalmente vi ringrazio di avermi invitato la, guardi la prima cosa e eh, chiudo sul serio la prima cosa che succederà nel 2017 opera della, eh, de de della maggioranza, opera di questa giunta e che ci farà capire che il vento è cambiato, quale sarà Ferrara? Io credo che la prima cosa che faremo è comunicare il buon lavoro che abbiamo fatto durante queste vacanze di Natale perché noi lavoreremo a Natale, a Gennaio, il primo dell'anno per cercare di portare a casa questo bilancio e il primo dell'anno lo comunicheremo ai cittadini facendogli vedere cosa abbiamo fatto convocando subito i consigli per l'approvazione del bilancio e per cui la distribuzione di risorse sui municipi che sono importanti per loro. Buon Natale, buon Natale a Paolo Ferrara, Natale, grazie, grazie di essere stato con buon noi, buona giornata.